Ciao, sono Marco, sono a spasso in questo posto meraviglioso, in questa serata fantastica. Voglio condividere con te un concetto. Non so se hai presente una di quelle volte in cui hai deciso di acquistare, non so, magari un'automobile, un motorino, un paio di scarpe, un orologio, qualunque cosa. E a un certo punto questa cosa che hai deciso di acquistare la cominci a vedere ovunque. Prima non ci avevi fatto caso che ce n'erano così tante in giro di queste cose, eppure cominci a vederlo ovunque. Ma la stessa cosa si verifica per le situazioni. Vivi una determinata situazione in un certo ambiente, poi magari anche cambiando ambiente cominci a rivederla perché ci hai pensato, ti sei focalizzato su quella cosa e adesso cominci a vederla più frequentemente. Non è che prima queste cose non esistevano, c'erano e come, solo che non ti eri eh, posto con la focalizzazione giusta per osservare, per vedere, per notare. Questo è il grande potere della focalizzazione. Difatti se ti focalizzi sulla carenza, la carestia, su tutto quello che è negativo, non potrai far altro che trovare carenza, carestia e tutto quello che c'è di negativo. Chi più ne ha più ne metta. Se invece ti vai a focalizzare sull'abbondanza, su eh, le cose positive, su tutto quello che c'è di buono, allora vedrai che tutto quel che c'è di abbondante, quel che c'è di buono comincia ad apparire nella tua vita, cominci a vederlo perché c'è già tutto, c'è sia la carestia, sia l'abbondanza, sia quell'automobile, sia quel paio di scarpe, sia quella situazione, però tutto dipende da che cosa stai focalizzando in quel momento, su che cosa ti stai concentrando. Questa era la piccola pillola che volevo condividere con te durante questi due passi. Spero ti possa essere utile. Io continuo in attesa del tramonto, poi rientro e ti saluto con un abbraccio. Ciao!